Eh, buonasera Walid, Walid noto in rete come Lighton SEO, francese, vive da molti anni qui in Italia e ti occupa di visibilità, sono di ricerca e dello sviluppo di soluzioni software, tutte rigorosamente open source per eh, la comunità SEO, parla nei più importanti eventi SEO francesi e internazionali e lavora su progetti sia in lingua italiana che in lingua francese quindi grazie per essere qui con noi e mi viene frase... sì, gra grazie a voi ragazzi... grazie Walid... diciamo che è quasi scontato eh, che ci parlerai del di uno degli aspetti più importanti del funzionamento dell'algoritmo di Google ovvero il, il cosiddetto PageRank. Sì. E la prima domanda che ti faccio è d'obbligo se ci puoi spiegare in modo semplice che cos'è il PageRank? va bene in modo, in modo semplice allora il il PageRank per capirlo bisogna capire un grande problema che ha uh, un motore di ricerca come Google è che ha troppe ha troppe informazioni l'indice contiene Uh, centinaia di miliardi di pagine web indicizzate, alcuni, alcuni numeri parlano anche di migliaia di miliardi di pagine web indicizzate e quindi il motore di ricerca non ha difficoltà a trovare um, contenuti su qualsiasi uh, tipo di argomenti, il suo vero problema è come ordinarli, come uh, presentare questi, questi risultati, uh, questi, uh, questi contenuti nei risultati di ricerca, quindi in quale ordine presentarli e, ed è qui che entra in gioco il page rank, che è una specie diciamo di, di punteggio calcolato da Google per ogni pagina web e che cerca di misurare l'importanza della pagina. E ovviamente più una pagina ha un punteggio importante, quindi un page rank alto, eh, e più avrà visibilità eh, nel motore di ricerca perché più sarà posizionata eh, fra i primi risultati. Questa è eh, l'idea del page rank e viene calcolato in base ai uh, collegamenti, i link, i numeri di link che puntano verso le pagine, quindi più una pagina riceve dei link che sono considerati come delle citazioni e più il suo page rank è elevato e questo funzionamento ci porta a farsi alcune domande infatti. E infatti perché giusto appunto a, gra, mi verrebbe da dire no, in modalità seguendo il tuo, il tuo ragionamento beh se una pagina se una risorsa web ha tanti link va bene vuol dire che eh, come dal titolo del tuo intervento il page rank apparirebbe come democratico però democratico lo abbiamo messo tra, tra virgolette quindi esatto chiedo qual è il, il tuo parere su questo su questo aspetto allora è difficile diciamo avere un perché la cosa può essere sia positiva che negativa perché praticamente per um, Google ha considerato che se una pagina viene citata tante volte da altre pagine sul web che molto probabilmente questa pagina è uh, di qualità uh, da una parte è vero ed è così che funzionano anche le, um, i paper scientifici no? Uh, però da un'altra parte c'è una, una cosa importante nel PageRank rank: che non tutti i voti, non tutti i link sono uguali, quando noi andiamo a uh, votare tutti i voti valgono un voto, mentre uh, in realtà nel PageRank non, uh, non funziona così, uh, un link che viene da una pagina molto autorevole che ha anche lei un, un alto PageRank avrà molto più valore che un link che viene da uh, una pagina non conosciuta, nonostante questa pagina sia di grande qualità. E questo infatti pone alcuni, alcuni problemi, ad esempio su, uh, non lo so, dei argomenti che possono essere molto importanti, come non lo so, io la politica, la, la, la, la guerra in Siria, il Covid o qualsiasi cosa. Uh, sono molto, come dire, mh, sono sempre premiate le, le, le stesse pagine, gli stessi siti, appunto perché hanno un page rank molto elevato, ok, quindi è difficile trovare delle uh, notizie su alcuni argomenti importanti che uh, non sono, non vengono dalle, mh, diciamo dai giornali più famosi, ok, quindi è molto difficile ad esempio per um, un'informazione diciamo alternativa però di qualità eh, di farsi un posto in questo mondo eh, dove comanda il PageRank... Sì, diciamo che possè, possiamo dire... questa è più una mia opinione poi magari... Vi eh, direi cosa ne pensi. Diciamo che un, l, da questo punto di vista l'algoritmo è conservativo, nel senso fotografa quelli che sono i rapporti di forza, di popolarità che esistono eh, in un preciso momento, e quindi di conseguenza fornisce dei risultati. Ti volevo chiedere, eh, ti volevo chiedere anche un giudizio sulla, su quanto è manipolabile, in quanto giustamente ci raccontavi che il PGREC funziona come fosse appunto una serie di sì. voti che vengono mandati a una risorsa, questi voti non pesano allo stesso modo in quanto le risorse più autorevoli hanno maggiore spinta, quindi questo mi viene da dire che eh, appunto l'algoritmo e, e di conseguenza i risultati di ricerca di Google sono fortemente manipolabili. Assolutamente, è uno dei diciamo dei pericoli uno dei, dei, dei limiti anche di questo di questo page rank io lavoro come seo um, quindi uh, faccio ottimizzazione per i motori di ricerca quindi uh, aiutiamo delle aziende quindi con scopi commerciali a scalare a salire il più alto possibile nei risultati di ricerca e cosa facciamo, facciamo ovviamente tante cose il mio lavoro non consiste solo a fare questo però Uh, fra le varie cose che uh, facciamo manipoliamo l'algoritmo andando a incrementare i link che puntano verso le pagine che vogliamo posizionare e di conseguenza riusciamo a ottenere una visibilità maggiore uh, nonostante uh, la qualità delle nostre pagine forse non sia quella migliore sì diciamo c'è un po' il ragionamento per cui anche nei paper scientifici è così, il, da dove appunto arriva l'algoritmo, cioè arriva il concetto di PageRank, per cui eh, è un dato puramente quantitativo alla fine. Fine. quindi come nei paper io potrei avere una citazione su un giornale molto importante nel mio settore però eh, a prescindere dal fatto che paradossalmente l'articolo sia stato letto o meno... ti volevo chiedere ci sono secondo te dei settori in cui invece l'algoritmo è più cautelativo mi viene in mente settori tipo medicina o i cosiddetti ora... Eh, sin sì, nel linguaggio tecnico, gli ormoni di life life, no? quegli ambiti in cui l'utente rischia di perdere denaro o rischia la salute, cioè su questi, su queste steps, su questi risultati della ricerca secondo te eh, Google si comporta in modo diverso o alla fine come ci hai sì. detto? Sì, no, si comporta in modo diverso, però ha sempre, eh, ha sempre i, suoi, eh, i suoi limiti. Si comporta in modo diverso perché eh, comunque è stato anche molto criticato nel corso degli anni. Eh, era molto facile andare a posizionarsi anche su dei consigli di salute del tipo, non lo so io, consigli per, non lo so, per dimagrire oppure... Cioè qualsiasi persona che aveva un blog che scriveva anche delle, magari, informazioni false, si parlava prima di fake news, è grave quando si tratta di salute, eh, poteva posizionarsi eh, spingendo la propria pagina andando ad ottenere link da altri siti web. Eh, e per contrastare eh, questo, questo problema eh, Google ha usato varie strategie, una eh, delle, strategie, delle strategie usate è quella dell'intelligenza artificiale che prova a leggere eh, su un sito anche altri, eh, altri dati eh, che potrebbero dare informazioni, come dire, che potrebbero aiutare il motore di ricerca a capire se questa fonte è autorevole, se merita davvero di, eh, diciamo, di se può parlare di salute. Quindi Uh, ha delle, non lo so, dei, uh, questo sito ha dei collegamenti da siti uh, importanti che parlano di salute, non lo so, tipo l'OMS o uh, altri siti conosciuti importanti, però uh, questi, uh, Google è sempre in, uh, prova sempre a migliorare i risultati di ricerca e a combattere un po' quello che viene chiamato uh, lo spam, Uh, però è una, una guerra diciamo persa nel senso che si sì, riesce a migliorare i risultati, i risultati per un po' riesce a pulire uh, ma poi arrivano nuove pagine, uh, nuovi link si creano e quindi è in questa diciamo guerra continua uh, con chi fa questo lavoro di posizionamento che viene spesso come dire cioè, descritto come spam caro Walid, ben ritrovato anche se online ciao, ciao Enrico, Enrico. E ti volevo fare una domanda se posso e la, la knowledge graph e quindi le conseguenti knowledge panel per capirsi che ne so le schede di Google My Business le schede su Wikipedia le web stories di Google che vedo molto emergenti le vedi più come un'opportunità o come una minaccia per il tuo lavoro? Eh, dipende, eh, dipende, possono essere... Un... Dipende come si presenta la cosa. Allora, ti do due esempi concreti. Eh, avevo un amico che faceva dei siti, ad esempio, su, su parole molto... Ehm, eh, dei siti su, cioè, non lo so, eh, come... Le cifre romane uh, come si dice, le cifre Roma, i numeri romani, non so come si dice in italiano, le cifre romani, sì. vero? I numeri romani, sì, sì. I numeri romani, ok. Uh, alcune persone cercano, come si scrive, non lo so, 1992 in romano. Ora, per questo tipo di ricerca, quando fai una ricerca del genere, hai direttamente uh, la risposta sul motore di ricerca non hai più bisogno di navigare perché eh, questo fa parte del, uh, del knowledge graph di cui parlavi quindi google cerca di essere un motore di risposta e non hai più bisogno di andare sul sito per ottenere la risposta quindi questo amico che aveva questa tipologia di siti no uh, che quindi mirava ad avere un traffico su quel genere di ricerche ovviamente ha perso tutto ok come i siti, non lo so io, della, che parlano di, di, di meteo, no? Quando hai bisogno di sapere quale tempo farà domani non hai più bisogno di andare sul sito, basta. Eh, e quindi è, sì, per il nostro lavoro può essere una difficoltà però questo mi sembra più un, un miglioramento per, per l'utente. Allora, tieni conto che questo è quanto, a mio giudizio, ha sempre detto Google. Io mi ricordo a metà anni, eh, la camparella e quindi mi bloccherò così. e Vedremo se questo motore di risposte, come già anni fa Google aveva detto di voler diventare, sarà appunto il futuro della SEO. Grazie mille. Grazie, grazie ragazzi. Ciao, grazie, ciao Ciao, ciao, a presto.